Ciao a tutti amici di Non Questo Blog, eh, qui è il Gons, sono tornato sul canale per fare un video aggiornamento della collezione, perché ho ricevuto un pacco veramente eccezionale eh, da CG Entertainment, con dentro dei bei film, voglio unboxarlo qua sul canale YouTube, vedere con voi i film, poi in futuro parlarvene, anche se di alcune cose trovate già le mie recensioni. Allora, questo è il pacchetto. Io ovviamente l'ho già aperto perché non ho potuto resistere alla tentazione. Andiamoci a vedere i film che mi sono arrivati e che andranno ad aggiungersi alla mia collezione. Partiamo con l'unico film che non ho ancora visto, che è Triangle, uh, Triangle of Sadness di Ruben Ostlund. È un'edizione Blu-ray, non è proprio un horror credo, uh, però... Maledetta carta edizione Blu-ray, mm. vediamo cosa c'è dentro. Intervista a Dolly di Leon, trailer. Intervista a Ruben Oslund e eh, scene tagliate e character cards. Adesso qua non vedo l'ora di vederlo. Poi. Passiamo a un film che i veri, diciamo, horrorofili, eh, quelli che cercano sempre qualcosa di strano, di particolare, di nuovo, di fresco, di poco commerciale, hanno apprezzato. Arriva ovviamente da A24, eh, distribuito appunto da CG Entertainment, Lamb con Non pace, un film di Vladimir Johansson. Un film veramente molto molto interessante, con uno stile fuori dal comune, con delle tematiche particolari, con un finale che è anche un po' interpretabile, ci sono varie interpretazioni, bellissime atmosfere, bellissima fotografia e grandi attori. Un film davvero significativo e importante, infatti se ne parla troppo poco, Lamb Lamb mm, Imperdibile, imperdibile questo film Per chi colleziona e per chi ama il cinema horror Penultimo Questo è un film che ho appena rivisto al cinema Perché Wanted l'ha riportato in edizione restaurata Sto parlando di Audition Di Takashi Miki Che non ha bisogno di presentazioni Edizione numerata eh, Limitata 1432 Che non metti a fuoco, maledetto Metti a fuoco? Oh, manualmente sono riuscito. Ok, edizione fighissima ragazzi, veramente il design di questa, di questa edizione di Audition è qualcosa di strepitoso. Credo che molti abbiano vabbè, deciso per il film, perché il film è eccezionale, è un film molto violento, molto particolare, molto profondo, ci sono tantissime cose da dire su questo film. Uh, trovate la mia recensione um, di Audition qua su YouTube Comunque ne parleremo ancora Tra l'altro qua c'è anche il librettino, vediamo un attimo com'è C'è il librettino con un po' di spiegazioni. È un film che comunque un pochino necessita di essere esplorato, spiegato. Ci sono veramente tantissimi temi all'interno. Sia sul mondo delle donne che su questioni psicologiche, sessuali. È veramente un film con, con tantissime, tantissime tematiche al suo interno. È molto lungo il libretto, c'è veramente tanta roba da dire. Addirittura ci sono delle schedine per i singoli attori. Complimenti. Tra l'altro non costa neanche molto, mi sembra che sia intorno ai 20-21 euro questa edizione. È veramente poco secondo me. Infine un film importantissimo per me, anzi è più di un film, sono due film, è più di un'edizione. È un, una celebrazione di un capolavoro, è uno dei film rappresentativi per me, del, della mia formazione, del mio gusto, de, di tantissime cose che attualmente ancora mi piacciono. Eh, sto parlando di Tetsuo di Tsukamoto eh, edizione strepitosa perché contiene entrambi i film Tetsuo 1 e Tetsuo 2 eh, la mia è la 602 adesso ve la vado ad aprire Tetsuo mi ricorda quando ero un ragazzo e tutto sfatto diciamo, tutto stanco, cotto dalla serata accendevo su Rai3 e guardavo fuori orario e ogni 2 per 3 il buon vecchio Enrico Ghezzi mandava Tetsuo, non appena... insomma ne aveva l'occasione, non appena era passato troppo tempo e quindi era impossibile non scoprire questo bellissimo film, è sicuramente per me merito suo e non l'ho mai avuto, non l'ho mai posseduto. Ho avuto una VHS registrata tantissimi anni fa eh, che ho dovuto restituire per quanto <ride> Questo film era veramente um, amato da, da tanti e um, la proprietaria venne a richiedermi indietro la, la voca S. Andiamo ad aprirlo senza fare danni. Oh, che meraviglia, ragazzi. Devo dire che ho, dovuto, ho aspettato per fare il video perché eh, volevo, volevo avere un momento di, di tranquillità ed ero lì molto molto eh, scimmiato all'idea di aprire questi film. Ho detto, vabbè, li apro lo stesso. Invece no, li apro, li apro con voi. Eh, questa è l'edizione, questo è il libretto, né uomo né ferro, e dentro ci sono un po' di poster. Qui come per Audition, vedete che in Audition c'è, perché è una startup, dietro vedete che ci sono i nomi, ecco. Per Audition, per esempio, adesso andiamo a vederlo perché io lo voglio, lo voglio trovare, chissà come si fa? Faccio in ordine alfabetico. Poi magari al qualcun altro di voi c'è, scrivetemelo nei commenti. Eccolo qua, Thomas Fiolin, dove c'ho l'indice. Eh, mio amico Thomas, grande sostenitore di Non Aprire questo blog, che ha partecipato a questa startup. E molte altre. Ci tenevo a farvi vedere questa cosa per dirvi che se partecipate alle Startup up di CG, eh, tanto per cominciare, oltre ad assicurarvi una copia, potete avere il vostro nome all'interno dell'edizione. Penso che sia una cosa bella per chi colleziona, davvero una vera chicca. Perché compriamo questi oggetti per tributare questa bellissima espressione artistica del cinema, li compriamo come, come le persone comprano i quadri, comprano le riproduzioni perché sentiamo il desiderio e il bisogno di possedere l'arte a maggior ragione farne parte in questa maniera simbolica per un collezionista, però l'amante del cinema è sempre una cosa molto bella quindi partecipate perché non vi costa niente eh, di più credo non vi costi proprio niente di più e oltretutto supportate comunque la realizzazione di cose che è difficile che vengano realizzate lo stesso come potete vedere accade qua per... Eh, Toggo un disco per i, i due film di Tezuo. Come potete vedere, anche qua ci sono i nomi. Che dire, raga, tantissima roba. Cioè, goduria, goduria vera. Eh, vediamo un po'. C'è anche Enrico Ghezzi che incontra Tsukamoto. C'è cioè l'intervista in a Tsukamoto. Eh, ragazzi, adesso vi faccio vedere di nuovo tutti i film che mi ha mandato CG vi invito a visitare il sito di cg entertainment perché ha delle chicche incredibili vi invito a seguirli sui loro social, sul canale Telegram di cg per non perdervi le, le offerte ma se volete seguite anche insomma, tutti i miei social perché anch'io le ricondivido l'ultima cosa che vi voglio dire riguardo a cg è stata introdotta anche la possibilità di eh, risparmiare, quindi eh, non pagare totalmente le spese di spedizione se eh, comprate almeno 32 euro di eh, materiale, di film, quindi vi invito a mettere like a questo, a questo video se vi è piaciuto l'unboxing e vi invito a cliccare sulla campanella per attivare tutte le notifiche, di seguirmi su tutti gli altri social ma soprattutto di seguire le live che faccio sull'altra piattaforma dove eh, sono molto attivo e dove vi accoglierò a braccia aperte questo è tutto per l'unboxing di CG Entertainment. Questi sono i film che mi sono arrivati e sono veramente tantissima roba. Sono veramente delle bombe: sono delle bombe galattiche. E ci vediamo al prossimo video.